1991. Dopo un lungo assedio, l'armata popolare jugoslava entra a Vukovar. 1959. Presentato Ben Hur in anteprima mondiale. 1978. Guyana francese. Jim Jones guida la sua setta al suicidio. Commenta il fatto del giorno Antonio Di Rosa, direttore della Nuova Sardegna. Una strage da Siria di militari che erano lì per una missione di pace, invece furono trucidati barbaramente.